Allora, ehm, ne ho approfittato appunto per fare un intervento unico perché l'argomento è molto complesso, l'abbiamo lungamente discusso in diverse commissioni e, e ci sono anche due atti ad oggi che eh, come Movimento 5 Stelle abbiamo protocollato. La prima è dei primi ehm, di febbraio, ehm, quando ehm, con il consigliere Diaco abbiamo eh, valutato, abbiamo considerato la eh, possibilità di protocollare una proposta di delibera per chiarire qualcosa che in realtà resta eh, opaco, veramente disatteso da eh, moltissimo tempo, stiamo parlando di circa 22 anni, in cui vige ehm, una... Eh, per responsabilità, devo dire, devo ammettere, come parte politica, per responsabilità della classe politica, ma anche, mi permetto di dire, di quello che è la classe eh, dirigente della pubblica amministrazione e eh, dico parole forti anche per un'inerzia che si è protratta per 22 anni un'inerzia eh, il cui peso è stato pagato da eh, più o meno cento attività che in questo momento fungono da presidio su territori anche eh, periferici eh, di eh, tutta Roma, stiamo parlando di un centinaio di attività che offrono le attività appunto ludiche, che ha anticipato la collega Celli, ma che si prendono anche cura di aree verdi che altrimenti avrebbero vissuto una situazione, una malgestione, un degrado non indifferente, appunto, per le periferie di Roma quindi si prendono cura di aree verdi e offrono un servizio di attività per bambini dai 0 fino ai 12 anni. Il problema sorge eh, quando eh, manca nel quadro normativo una definizione chiara dell'attività che si svolge su questi eh, cosiddetti punti verde infanzia perché non essendo eh, mai eh, istituita una definizione chiara su quello che è un punto verde infanzia, viene associata questa attività ad una serie di regolamenti capitolini, a delle norme anche superiori, che fanno riferimento ad altri tipi di attività, quali spettacoli viaggianti, quali... Ehm, ehm, ehm, scusate, quali i parchi divertimento, cosiddetti, che però riguardano delle attività di più grande, di più ampio impatto. E quindi, nonostante le note dei ministeri che si sono susseguiti negli anni tra cui le ultime eh, di febbraio, marzo 2013, nonostante venga chiarito che piccoli gruppi di attrazioni devono far riferimento e eh, eh, devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo eh, 68 del testo unico per la sicurezza in realtà eh, scusate, non, che non devono non sono soggetti al regime eh, autorizzatorio dell'articolo 68 del testo unico per la sicurezza, nonostante queste note eh, chiarificatrici che vengono precisamente inviate ai eh, dipartimenti per la sicurezza che chiariscono anche più nel dettaglio le competenze delle commissioni di vigilanza e le verifiche che devono fare le commissioni di vigilanza, nonostante tutto questo che nel corso degli anni sembrava essere stato sufficiente, si procede invece negli ultimi tempi a procedere con una sospensione direttamente una sospensione delle attività senza concedere neanche un periodo temporaneo perché possa chiarire ehm, in che ehm, perché possa chiarire appunto cosa serve per mettere in sicurezza queste attività. Noi nelle nostre proposte di delibera abbiamo chiesto di delineare delle eh, linee guida omogenee da, omogenee da distribuire a tutti i municipi ma anche ai dipartimenti perché fino ad oggi eh, considerate che il punto verde infanzia è stato gestito in maniera decentrata dai municipi ma anche in maniera frammentata da diversi eh, dipartimenti che come dicevo prima la definizione di questa attività, punto verde infanzia, ha portato a un'opacità interpretativa degli uffici e quindi abbiamo chiesto con la delibera eh, protocollata ai primi di febbraio di procedere a delle singole conferenze di servizi per chiarire le singole situazioni delle attività ma anche per provvedere a un aggiornamento del piano di settore e a un'interpretazione eh, più chiara per tutti gli uffici. In questo momento insomma noi abbiamo il Dipartimento Cultura che sta intervenendo a sospendere delle attività in realtà concesse e controllate e governate nei loro fascicoli, nei loro progetti dal Dipartimento Ambiente, quindi anche qui si vige in un clima insomma, un po' confuso. Quindi la nostra intenzione è con la mozione naturalmente di Chiedere un impegno alla Giunta e alla Sindaca nel dare priorità all'interesse pubblico pur rispettando gli interessi legittimi delle singole attività, a formulare una descrizione oggettiva di quello che significa per gli uffici e per i diversi dipartimenti il punto verde infanzia a evitare sproporzioni di trattamento della fattispecie, visto eh, i casi che sono emersi negli ultimi giorni, e soprattutto a impedire iniziative di interruzione delle attività dei punti verde infanzia che possano anche esporre lente a profili risarcitori alla luce dei principi di buona amministrazione, perché a questo punto, considerati tutti gli atti che ci sono stati portati in Commissione, che abbiamo lungamente discusso anche alla presenza degli uffici, eh, noi pensiamo che ci sia anche quindi eh, tenuto conto anche del, dell'interesse pubblico che garantisce per, eh, la, la permanenza di questi eh, punti sulle eh, zone più periferiche di Roma, che garantisce... Ehm, eh, l'importanza eh, appunto eh, di questo tipo di attività sul presidio del territorio eh, ci sembra eh, insomma giusto che si possano eh, sospendere temporaneamente nelle more dell'approvazione della delibera eh, ogni eh, interruzione di attività dei punti verdi e Fanzia e, e che possa, si possa procedere a verifiche puntuali. Quindi io mh, per questioni eh, diciamo... Ehm, non formali, ho eh, manifestato delle perplessità su eh, dei termini eh, espressi nella delibera prima firma della collega Celli, semplicemente per una eh, separazione delle competenze tra uffici e politica perché penso che sia ora insomma, che eh, gli uffici eh, responsabilmente utilizzino gli strumenti che hanno e quindi valutino eh, da soli se è opportuno o meno Ehm, procedere con delle sospensive in autotutela, noi abbiamo proposto insomma diverse alternative anche in commissione, eh, quindi solo per questa, ehm, questo dubbio, questa separazione di competenze noi abbiamo eh, scelto di astenerci alla mozione della collega Celli e eh, di eh, procedere con la, con la nostra proposta. Grazie.